ci vate in collegamento con noi. Ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Possibile, giusto? Certamente Certamente sì. sì. Come no, sempre. Io, no, io non cambio idea. Non <ride> troverete mai una mia dichiarazione in contrasto con quello. <ride> no, perché sa, di questi tempi darsi... c'era stata pure la scissione no, beh, sa, impossibile. Sono stato attaccato per anni perché non si poteva fare il governo con i 5 Stelle. Non si poteva uscire da Sì. Non si poteva rimanere in Parlamento se non i votati dal partito, no? perché sì. si pone tra questi 40 parlamentari il tema, no? votati come per Calenda, no? votati sì. dal PD, poi escono dal PD. No? I Renziani me l'ha detto di tutti i colori in questi anni, perché sì. io avevo, peraltro spiegandola sulla politica, nel senso della sostanza delle cose da votare, mi pare che questa sia una grande operazione, un altro segno, ecco, molto più tattico, molto più eh, proporzionalista, no? Alla fine Renzi eh, si prepara al proporzionale. Eh, beh, il PD con il proporzionale non c'è più, però è abbastanza evidente. Insomma. Cioè? Che significa? È nel senso che evidentemente se non c'è più una vocazione maggioritaria da rivendicare, perché sì. non c'è dei fatti, e non c'è più un sistema elettorale che polarizzi, grandi partiti e su grandi opzioni è chiaro che ognuno si mette in proprio mi pare questo è il messaggio uh, di Renzi, di Calenda, se ci pensate sono già nati due partiti no sì, Nel è vero. di una settimana. Il poi giro. molto simili tra di loro, secondo me Caledna sta passando una brutta giornata oggi. Eh. Mi hanno un messaggio di solidarietà, di tante richieste. <ride> glielo mandi Civati? So glielo lo mandiamo mand noi. Ma ma c'è anche quello di Toti, eh? quindi tre partiti nel giro di Vox. Esatto, sì, Toti non lo consideravo, scusate, non mi occupo del calcio minore. <ride> <ride> ci vado. ma eh, questa poi è un vecchio pallino no, di Renzi, quello di creare questo partito centrista che possa... Prima parlavo di Forza Italia, dell'eredità di Berlusconi. No? C'è questa, questa idea che ha Renzi in testa? Il partito della nazione, no? Beh, in realtà sì, c'è l'idea di mettersi in mezzo, anche perché in mezzo adesso ci sono i 5 Stelle, mm. e quindi è legittimo che forze moderate dicano un momento, no? forse non è il caso che l'ago della bilancia lo facciano loro. Insomma, qui sono un po' ego della bilancia, diciamo così. Sì, no? l'ego della bilancia. Si <ride> suol dire, però insomma, mi sembra che l'operazione sia tutt'altro che banale. L'intervista di oggi è tanta roba, no? Si diceva una volta. Sì. Dopodiché io conservo le mie opinioni, conservo le mie distanze, a volte siderali, che tra l'altro lui rimarca in un passaggio quando dice io su Jobs Act le riforme Vedo ministri che non mi rappresentano, no? quindi già facendo arreggiare eh. una certa, eh, una certa rietta di crisi, diciamo. La verità è che quando fanno la legge elettorale proporzionale si tornerà a votare. Mi sembra abbastanza chiaro il meccanismo. Sarà lì libera tutti, appena approvata, giusto? Appena. Ma sa, quando si approvano le leggi elettorali, di solito si vota, è eh? un meccanismo abbastanza tipo Pavlov, diciamo così. <ride> sì, sì. Un eh, riflesso dipende favorito. un po' da. Dipende un po' da come saranno messi. Se Salvini continua a sbraitare, secondo me, si isola ancora di più, è chiaro. Insomma, quello che abbiamo visto a Pontida non è da uomo di governo e non è neanche da opposizione, eh, come dire, lungimirante è una rabbia che si sfoga rispetto a un gesto che ha fatto Salvini stesso, peraltro, quindi si capisce molto poco. Mm. Però ci vedi... cioè, questo quindi... governo nasce per non solo per fermare Salvini ma dice anche un governo per far ripartire l'Italia e fare delle riforme importanti Se cioè, dovesse finire come lei sta, sta dicendo alle prossime elezioni il centrodestra potrebbe veramente far saltare il banco se dovesse arrivare una forte delusione da questo governo ebbene eh però bisogna capire qual, qual è la delusione cioè cosa si aspettano i cittadini perché Salvini aveva agito una serie di argomenti che secondo me sono al centro del nostro dibattito ma non sempre della vita delle persone se questo governo sarà capace di spostare l'argomento diciamo, la scelta del tema secondo me guadagnerà comunque eh, uno spazio che adesso non c'è consideri che noi giocavamo col pallone di Salvini le regole di Salvini le parole di Salvini sì. i 5 stelle che gli passavano facevano i raccattapalle lo stadio che era tutto no, curioso di questo nuovo fenomeno tra l'altro è antichissimo perché poi insomma, Salvini io me lo ricordo su una poltrona quando io andavo ancora al liceo diciamo quindi no? eh, questa idea che lui sia una, un eversivo è veramente molto curiosa pensando soprattutto a Milano, alla Lombardia insomma i posti dove la destra ha sempre governato con Salvini in maggioranza, però dicevo cambiare stadio, cambiare campo, cambiare regole del gioco forse era una cosa da fare ecco, lo dico sapendo che questo governo come si rappresenta è un pericolo per se stesso, no? perché ci sono mille le differenze che verranno fuori insomma. non sarà facile No, no, eh, anche proprio per quel passaggio che lei giustamente ha citato dove Renzi dice ci sono i ministri che proprio non mi rappresentano è chiaro che Renzi romperà le scatole eh, ha una forza parlamentare adesso ha una forza politica per conto suo quindi proverà in tutto e per tutto a influenzare questo governo lo farà ovviamente il Movimento 5 Stelle io credo che questo rappresenterà per il Partito Democratico un ripiegamento anche no? dal punto di vista programmatico di quello che vorrebbe eh, portare all'interno del, del governo stesso ma adesso al PD ci arrivo con le eh, Civati, lei ha detto io non so che cosa si aspetta veramente cosa si aspetta i cittadini di questo governo un'ascoltatrice ci viene incontro mandandoci un messaggio al 334 92 29 505 buongiorno ma il nostro paese sopravviverà alle strategie politiche che sembrano essere l'unico interesse della classe politica ma al paese vero, alla politica economica chi ci pensa? complimenti perché questo è un bellissimo messaggio io di solito non dico quali sono messaggi belli o brutti però in questo caso è un bel contributo che ci dà questa ascoltatrice Civati Beh, perché sì, effettivamente messa... assistiamo solo a strategia politica la crisi generata da una strategia eh, le questa accessione è... idem non c'è più un modello di società di no però posso eh. dire che secondo me sì questa rappresentazione di oggi è più eh, fedele eh, rispetto alla realtà no? sì. cioè, Renzi e il PD erano una cosa diversa da quando Renzi ha perso il referendum poi hanno tentato un accanimento terapeutico con Gentiloni con Renzi che si è ricandidato fino alla sconfitta delle politiche però sapevamo che quelle erano due strade molto segnate e tracciate i 5 Stelle fossero rimasti con Salvini sarebbero stati a poco a poco legalizzati nel senso della lega però diciamo così quindi questa rappresentazione è una rappresentazione più coerente con la realtà dopodiché a ragione l'ascoltatrice io ci ho perso la salute su questo argomento cioè certo. diteci cosa volete fare non con chi non le alleanze le alchimie ed è sempre stato un limite di questi ultimi anni della politica italiana se ci pensate anche Salvini alla fine parlava soprattutto di se stesso della sua della sua collocazione politica non più di cose che era abbastanza sorprendente no? rispetto a come era arrivato eh, Ma secondo lei qual è l'idea a proposito del messaggio che ci è arrivato? L'idea proprio sul concreto di, di società, di economia che ha Matteo Renzi col, col suo movimento eh, Ma Lui è chiaro, nell'intervista rilancia i suoi temi lui crede molto in una società della concorrenza il più possibile leale in cui lo Stato faccia lavorare i mercati, è una posizione centrista classica, sì. no? con le nature liberali, mi sembra la solita cosa, insomma, che anche, ripeto, è anche una tradizione nobile che in questo Paese va ripresa. Dall'altra parte bisognerà capire se questo governo invece vuole agire anche su, con interventi e investimenti pubblici, che sono quelle cose che sono mancate anche ai governi di Renzi, insomma, e se Renzi sarà d'accordo, boh, questo lo scopriremo lo vedendo e i 5 Stelle cosa diranno perché poi io mentre c'è il dibattito nel PD vorrei capire anche se c'è un dibattito dall'altra parte, no? Perché è speculare certo. quindi secondo me il tema vero è come la cosa che manca a Renzi in quell'intervista in modo clamoroso è il clima che come sapete è un mio pallino negli ultimi anni diciamo e pare che non ci sia una strategia di innovazione in campo ambientale neanche nelle parole dell'intervista eh. manifesto di oggi questo sì. è un grandissimo argomento è un argomento su cui forse questo governo potrebbe trovare una linea sì c'è una progettualità molto generica eh, in chiusura di intervista sì. dice i prossimi anni li voglio passare in contrapposizione frontale contro il populismo di Salvini voglio sperare che anche il PD si preoccupi di lui e non di Matteo Renzi eh, ognuno cammini libero per la sua strada, in mezzo alla gente, non voglio fare, voglio, la guerra voglio farla a Salvini, non a Zingaretti, lascio la comodità e mi riprendo la libertà. Ma c'è da costruire un nuovo modello di comunità politico innovativo non legato agli schemi ottocenteschi, quando si fa riferimento ai schemi ottocenteschi si fa riferimento insomma, alla sinistra. Diciamo così. Sì, però è e... un resti in purezza, diciamo. Sì, ecco, sì. Come la grappa <ride> assolutamente. L'ultima cosa che voglio chiederle, Civati: ma questo però non apre degli spazi di manovra interessanti per il Partito Democratico? Anche per quello che chiedeva lei, no? di avere un'identità anche più a sinistra, e anche per la galassia dei movimenti che ci sono a sinistra, compreso ovviamente il suo possibile, no? le idee credo che così siano anche più chiare, perché molta gente poi identificava no? la sinistra e il centrosinistra con Renzi, e c'era un sussulto no? di rifiuto, eh? la sinistra, Renzi, invece in questo caso voi avrete come dire, anche sgombrato l'equivoco, no? Bene, è quello che vi dicevo prima, cioè, io, visto che questo paese alla fine ha una democrazia, una repubblica parlamentare in mm. cui l'impianto era proporzionale e la testa delle persone nonostante tutto è rimasta tale anche di chi ci governava no? perché hanno fatto governi sottraendo Alfano, a Berlusconi moltiplicato per Casini Diviso, eh, la, Bersani no? hanno fatto sempre così quindi questo è un, è un impianto che se lo si vuole cambiare c'è una riforma costituzionale da fare, altrimenti alla fine torna sempre quindi Renzi rappresenterà un centro liberale, non so se con Calenda o contro, perché poi secondo me, ripeto, oggi Calenda sta riflettendo molto sui suoi partiti da fare eh, e nello stesso tempo ci sarà una forza più socialisteggiante come il Partito Democratico che però sta al governo, insomma, quindi sarà interessante capire come funziona e poi c'è tutto un mondo, come dire, che in questi anni è stato mortificato. Proprio dal dibattito del PD che ha coperto tutto, no? E parlo anche della, dello spazio in cui mi trovo io, insomma. Si parlava certo. solo delle correnti del PD, forse anche questa cosa aiuta a capire che ci sono traiettorie che non sono per forza convergenti, nello stesso tempo che devono dialogare in modo più chiaro, no? Senza sotterfugi, senza scambi. E anche questo messaggio di Franceschini è fantastico, se è vero, no? Quello di cui parlarei. Sì, che... Poi Franceschini sono è eterno, sono... no? Quindi... Ecco, Franceschini è un altro che si è clamorosamente ritagliato un nuovo spazio vitale politico-istituzionale, devo dire... Ministro vera... del PD è Beh, uno recolta. Vera... No, è il riscegliere del Partito Democratico, non c'è dubbio. Guarda. Sì, lui è un, è un ministro serial, diciamo... Si si. Fa, il ministro con tutte le è un po' gioca sia col modulo di Allegri che con quello di Sarri che con quello di Conte, <ride> soprattutto con quello di Conte. È duttile, quello di Conte, vero, vero. Pippo Civati, grazie, grazie buon lavoro, buon possibile. Voi, buona, buona giornata, giornata buon lavoro. Buon lavoro.